Come è nata l'esigenza di fare un evento come il premio, di istituire un premio Morrione dedicato a suo marito? È nata, è stata veramente un'esigenza, l'esigenza un di portare avanti l'insegnamento di una vita di Roberto, eh, l'importanza di, di avere una cultura, di coltivare la memoria, di dare una notizia approfondita, eh, completa, e tutto questo riteneva dovesse essere parte di un bagaglio culturale del giornalista e quindi il giornalista deve iniziare subito da giovane a, ad avere una propria formazione più possibile completa, quindi Roberto ha lavorato tantissimo con i giovani, ecco perché è partita subito proprio l'esigenza di dare una formazione più possibile completa a questi giovani e quindi non solo un aiuto economico, un contributo economico e poi un premio vero e proprio alla fine della produzione, ma nella produzione di queste inchieste anche un tutoraggio che fosse giornalistico, tecnico, video e audio, ma pure legale, perché stiamo parlando di eh, inchieste mh, giornalistiche su temi molto scottanti, stiamo parlando di criminalità organizzata, di diritti violati, di logge segrete, eh, traffici illegali a tutti i livelli e quindi anche il, il tutoraggio legale abbiamo ritenuto fosse importante importante perché sappiamo quanto le, eh, le querelle temerarie siano uno strumento molto usato, almeno in Italia, per intim intimidire la stampa.